per fare il bignè prendiamo una casseruola e all'interno mettiamo 75 grammi di olio usate l'olio che volete di oliva, di semi, di semi di, di vinacciolo, quello che vi piace poi sempre nella casseruola mettiamo 132 grammi di acqua dovete essere precisi e eh? mi raccomando 132 <ride> poi mettiamo anche un pizzico di sale e portiamo tutto sul fornello. Quindi facciamo raggiungere il bollore e quando vediamo le prime bollicine, vedete, aggiungiamo, possiamo anche abbassare un po' il fuoco, e aggiungiamo 150 g di farina di riso, tutta insieme, così. Prendiamo la nostra spatola e mescoliamo di continuo, mi raccomando. Ok, dobbiamo semplicemente far cuocere questo composto per un paio di minuti, a fuoco basso mi raccomando. Continuando a mescolare dovrete ottenere questo composto, della consistenza uguale a questa. Come vedete è abbastanza malleabile, è anche appiccicoso e io direi che ci siamo. Adesso lo mettiamo da parte, mettiamo il composto in una ciotola e lo facciamo raffreddare. Questo passaggio è molto importante ok ci siamo il nostro composto ha raffreddato adesso lo mettiamo semplicemente in un frullatore con le lame a esse e ora aggiungiamo un uovo alla volta quindi un uovo dentro chiudiamo il frullatore e cominciamo a frullare quando l'uovo sarà incorporato possiamo aggiungere il secondo aggiungiamo il secondo e ripetiamo il procedimento ci siamo aggiungiamo l'ultimo quindi il terzo ok ci siamo ecco qui il nostro composto la consistenza che dovrà avere ora rimuoviamo la lama prendiamo una sacca à poche con la punta liscia come questa e poi la, la inseriamo in un bicchiere per aiutarci semplicemente ad allargarla e la riempiamo con il nostro composto di bignè magari ne mettiamo poco alla volta se usiamo una sac à poche piccola come la mia in questo caso poi prendiamo una teglia oleata, non deve esserci la carta da forno per fare i bignè e cominciamo a crearli qui potete insomma farli più grandi, più piccoli, come volete io non li faccio troppo grandi. Ora prendiamo un bicchiere d'acqua, ci bagniamo le dita e le passiamo sulle punte dei nostri bignè per appiattirle. Leggermente, eh, non andateci troppo pesantemente, sennò appiattite proprio tutti i bignè ora siamo pronti per infornarli a 225 gradi nel forno statico preriscaldato per i primi 15 minuti dopodiché abbassiamo la temperatura a 190 gradi e cuociamo ancora per altri 10 minuti andiamo guardate quanto si stanno gonfiando ragazzi che meraviglia allora i nostri bignè sono pronti, prima di sfornarli però li facciamo riposare nel forno 10 o 15 minuti mettendo anche un cucchiaio di legno come ho fatto io in modo che lo sportello rimanga semiaperto e aspettiamo appunto questo tempo. Ragazzi non so se li vedete, non so se li intravedete. <ride> in questo modo i bignè non subiscono uno sbalzo di temperatura che li farebbe sgonfiare, quindi attendiamo. Ma mentre attendiamo possiamo preparare il ripieno. Per il ripieno utilizzeremo i carciofi, io qui li ho già messi in un contenitore alto e stretto e i miei sono già cotti, ovviamente, così risparmiamo tempo. E ho utilizzato otto carciofi, li ho cotti in padella, ovviamente dopo averli puliti, con dell'acqua, dell'olio, uno spicchio d'aglio e poi alla fine ho messo del sale. E quindi li ho messi in questo contenitore e adesso aggiungiamo anche due cucchiai circa di maionese fatta in casa se volete voi potete metterne anche di più regolatevi voi e poi qui ho anche del prezzemolo tagliato finemente, un mazzetto e lo metto eh, insieme agli altri ingredienti adesso frullo il tutto con un frullatore a immersione ed ecco qui la nostra crema di carciofi è pronta. E ora possiamo sfornare i nostri bignè. Ma prima, siccome io so che questa ricetta sarà stratosferica e vi piacerà un sacco, se volete supportare le nostre ricette e il nostro canale, lasciateci un piace e condividete questo video. Ecco qui ragazzi, i nostri bignè sono pronti, guardate che belli! Ma che meraviglia! Super gonfi, adesso ne prendiamo uno subito, lo tagliamo... A metà sentite già il suono che fa quando lo tagliamo si sì, bellissimo e adesso andiamo a farcirlo con la nostra crema di carciofi L Ho l'ho messa nella sac à poche con la punta stella ma potete farlo anche con un cucchiaino se volete e adesso andiamo a riempire il nostro bignè mamma mia <ride> ragazzi ma che fame mi fai venire Diana? Così, bello, eh? Mamma Guardate che meraviglia! Questo è un ottimo antipasto. Io non vedo l'ora di assaggiarlo. Vado vado subito, vai! Non ti sbrodolare! Mm. Wow! Com'è? Spaziale? Buonissimo. E ragazzi, se volete altre ricette come questa di oggi, le trovate anche nel nostro libro. Vi lascio il link qui sotto.